Ciao ragazzi, prima di iniziare questo video vi ricordo che oggi è la festa delle donne e di fare gli auguri alle vostre signore. Partiamo con la sigla. Bene ragazzi, questa è la smegliatrice della Parkside, credo che ve la ricordate. Beh, ho un piccolo difettuccio, non parte, non parte quando ho inserito la corrente, anzi prima era rimasta accesa, ora andiamo a smontarla. Togliamo semplicemente tutte le viti che mantengono la scocca insieme e andiamo a vedere come smontarla, perché non è un procedimento normale, anzi è un procedimento un po' particolare per smontarla. Tutte le viti sono tutte normali, tranne quest'ultima, mi raccomando, questa è la più lunga, mettetela da parte. Nonostante io abbia tolto tutte le mie viti, la scocca non viene ancora via, quindi suppongo che sia la protezione per le spazzole, andiamo a toglierla. Una volta tutta la vite basta prendere un calciavite a taglio e fare una leggera pressione verso fuori. Questa scatoletta praticamente, anzi questa copertura è a incastro. Viene via abbastanza facilmente, basta fare leva verso fuori e poi tirarla. Ora ancora non viene via la scopa, perché? perché mi sono dimenticato una vite dal lato opposto però. vite ecco qui che viene via tutta la scocca andiamo subito a notare il problema il problema è il piccolo interruttore che sta all'interno semplicemente con tutta la polvere che si è accumulata in questo breve tempo si è praticamente ossidato ma neanche ossidato si è bloccato semplicemente la polvere non permette a questo piccolo interruttore di avere un ritorno essendo che rimane bloccato in posizione di avviamento ora proviamo a spolverarlo con un po con un pennello vediamo cosa accade io preferisco spolverarlo praticamente ovunque quindi andrò a tirare fuori l'interruttore e andrò a spolverarlo del tutto eh. Ancora non basta, nonostante l'abbia spolverato del tutto, quindi mi devo inventare qualcos'altro. La soluzione che mi sono inventato? Molto semplice: prenderò la piccola bomboletta DVD-40 che ho qui nel mio laboratorio, e con essa spruzzerò praticamente l'interruttore, così da poter far togliere tutta la polvere che si è incostata intorno ad esso. Ecco qui che il VD40 inizia a fare il suo effetto, vedete? Ritorna indietro. Ora dobbiamo mettere la spolverata con il pennello per poi rinserire all'interno il nostro piccolo interruttore e chiudere la scocca. Prima di chiudere la scocca vi voglio spiegare il perché di questo interruttore che non va. Beh, il perché è molto semplice. Semplicemente questa smerigliatrice angolare ha al suo interno un sistema di sicurezza. Allora, il sistema di sicurezza serve per, uh, in caso stiamo su un cantiere, su un qualunque cosa, e abbiamo la nostra smerigliatrice angolare in funzione, con la funzione di blocco eh, e praticamente accade che manca la corrente ai capi della nostra spina eh, la smegliatrice angolare continuerà a rimanere accesa e, ma eh, senza corrente ovviamente non girerà qualora tornasse la corrente questo sistema di blocco che ha al suo interno direttamente sulla scheda permette alla smerigliatrice angolare di non girare. Ciò serve solamente per salvaguardare noi utenti dal suo utilizzo, semplicemente perché un avvio improvviso potrebbe schizzarlo ovunque, oppure potrebbe troncarci un braccio o una gamba, o peggio potrebbe addirittura, addirittura ferirci. Quindi fate molta molta attenzione quando utilizzate questi utensili si sì, ho rinserito la tensione la spina è attaccata andiamo a, uh, a prendere Abbiamo i regolatori di chili poi metto la velocità 1 vediamo se è danneggiato qualcosa praticamente dobbiamo tornare ma funziona bene Perfetto, ottimo direi no. Perfetto Io la finisco di rimontare, manca qualche vite e ragazzi per questo video è tutto, mi raccomando, se non funziona sapete il perché.